Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamitix e Marco 007. E siamo tornati sul new Super Mario Bros. U Deluxe. Bene, nella scorsa parte abbiamo finito il mondo 7, Nuvole di meringa. Ma il più, più importante è che nelle scorse parti no. abbiamo lasciato indietro delle sì. fifici segrete. No. No. Comunque prima di iniziare sì. vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti Adesso vi facciamo vedere le uscite iscritte che avevamo mancato Che metteremo nella descrizione dei, dei video scorsi Così potrete venirle a vedere se non le avete sì. ancora viste cioè, Quindi adesso per prima cosa uh, andiamo. andiamo al tubo Non poteva esserci nell'ultimo episodio una... Cosa segreta perché tanto sta nel no, nella casa e no, no. Ok in questo livello precisamente Giungla gassata 2 Conti sull'acqua e non C'è un'uscita segreta che avevamo mancato per prenderla, per prenderla Per prenderla prima di Tutto dovete arrivare al punto Ok ecco a questo blocco qui Dovete tirare il guscio E aprirà una pianta Se l'ha tenuto per, per prima per, Cioè da prima quindi Ovviamente la, Non adesso, il motivo Il motivo per cui vi serve la ghianda È per questo Dovete andare più lontani possibile, oppure fate tipo così, però no, andò uh, via, perfetto, da qui, spin e volate, perché dovete arrivare qua, e questa è l'uscita scritta che okay? è... Non è, da, davvero non, è tanto, non è tanto utile, non sblocca nessun livello nuovo. Però, però è, è una shortcut: semplicemente. Sì, e se lo prendete, uh, avrete una stella nel, nel vostro. Ah, si, sì, serve per il 100%. Appunto, sì. Quindi apre questi blocchi qui, che vi portano semplicemente più avanti nel livello, a quell'incrocio lì. E niente, adesso. No, perché ci vediamo andato qui? Potevamo andare. No. Di, di, adesso di... ci vediamo al. miniere di Meringa eh. Sì, comunque quel pulsante rosso È tipo impossibile da prendere Ok, in questo livello qui Miniere di caramella 5 Piante piranha ambulanti C'è cioè un'altra uscita segreta Che è sempre una shortcut Che sblocca quel pulsante lì Famosissimo, irraggiungibile secondo noi Che in realtà è raggiungibilissimo Quindi adesso Ok ragazzi, ecco qui Era molto visibile Semplicemente Andate qui Verso la fine del livello Dovete andare sulla parete Che sta a sinistra E qua... Semplicemente Andate avanti <ride> Immagino essere così scarso il parkour <ride> Ok Perfetto Questa uscita di realtà Come avevamo già detto Probabilmente l'abbiamo saltata perché ehm, Stavamo speedrunnando troppo eh, ecco, Abbiamo basta. speedrunnato perché comunque questo è dopo la terza moneta stessa. Eh sì Quindi niente ragazzi Comunque sia questa qui È l'ultima uscita Che avevamo saltato sblocca il pulsante È irraggiungibile Che vi semplifica molto Il passaggio invece... serve, serve per aprire il, La porta Per il Sì Invece di andare indietro eh. E fare quell'altro tasto Sì Niente adesso invece Ci vediamo di nuovo Al mondo Dove dovremmo andare Bene Ora siamo pronti Per affrontare Il mondo 8 Castello Stai di Peach Tant'anni block twist in ultimo mondo del castello di Peach già si sapeva lo so <ride> solo che hanno sostituito ok la... presto ok qua c'è già un'uscita segreta quindi dobbiamo stare attenti Abbiamo sost... hanno sostituito l'acqua con la lava in qualche modo e questo... Oddio. e questo è già il livello con la cosa ah no no non è questo si sì, è questo con l'uscita segreta no non no con l'uscita segreta con la la nuvola ah. velenosa non è questo perché lui era il primo soltanto in Yeet. Super Mario Bros Wii uff, uff. ma comunque c'è ma comunque non si dice al paesino vai comunque c'è che okay, quella la prima moneta stella è abbastanza facile se state attenti ma però non si dice no, do. non ho detto Devo ma però te. non ho lo detto so, lo so però eh, ma comunque si può dire no che diavolo dici? Vatti a consultare un dizionario non credo che sul dizionario di canale. Ah, vai a seconde. consultare su internet. Bravo, Nabbo, che non sei altro. Ok, questa è molto easy pure. Basta. Non morire come me. Basta non fare quello che ha fatto Marco e aspettare semplicemente che. Un meteorito perso. Meteorito lo la rompa. Oppure fare così. Vai, prendila su. <ride> da Browvin. <ride> e senti, faccio da me. Sei abbastanza inutile quando... Prova, dammi... Di... No, e perché? Io ti ho aspettato per una bandiera e tu mi rubi i funghi so Ok, qua dovete stare attenti perché... Bravo. non è stata colpa mia, ok? Qua attenti perché il coso entra nella lava. Entra nella lava so, um, quando si alza un sacco. Non ti qua, non si vede. Ok, qua prendi il P Switch presto. Ora corri. Ma perché mica dobbiamo prendere noi la luce segreta? Corri. Vieni. Ecco, l'abbiamo già mancata, vai. Ah, è vero, qui c'è pure l'ultimo Vabbè, chi se ne frega del dell'uscita segreta? Perché c'è anche la, la moneta. E vabbè. Ah. Vabbè, niente, adesso ci rivediamo al... Alle... A questo punto però con l'uscita Ci segreta. vediamo all'uscita segreta. Vabbè, comunque dobbiamo aspettare per la cutscene. Shush, cutscene I, i, said... i, i, I livelli che si sbloccano. Basta Bene ci vediamo all'uscita segreta Ok siamo al pulsante però adesso so, Marco no. togliti così prendo la moneta stella Non è lì Lo so Ti togliere però Comunque abbiamo scoperto che il tempo in cui sta solo la lava è abbastanza Perché io ho fatto lo schianto Vabbè, Aspettami là Sì ma eri morto prima Il tempo in cui la sta la lava è così poco che riusciamo pure a saltare e evitare la lava Così se magari non stanno le nelle oh senti la posso prendere io? Vuoi una risposta? No, <ride> perché non l'ha presa? Non, la, non sei neanche riuscito a prenderla? Hai soltanto sprecato soltanto tempo. Vai, vai, ucciditi, Ti devo dire. Ti imbollarti. Abbiamo no. abbastanza tempo. <ride> il mio obiettivo è suicidarmi. Ora cerca di non morire come le altre volte. Ok, adesso fungo, pronto e via. Easy bro, easy sì, non io Oh non è colpa mia, vai, dammi il boost Si può fare benissimo anche senza, non abbiamo bisogno noi Vai, salta, salta Scusa, mettiti qua, allineati E allora, non fare altro che saltare Oh, prendi quello, fratello, così non lagmi Alleluia, finalmente un, un fungo tutto mio Bene, ora niente, si rascia. Come? Oh, <ride> ok e abbiamo sbloccato il livello 4 Il livello 2 No, il livello 2 abbiamo sbloccato No, in realtà 2. è il livello 2 quello che abbiamo sbloccato no. adesso E lo dice la scienza Lo dice il gioco, veramente No, lo dice la scienza perché e, Era prima, cioè questo, lo, questo livello Lo sblocchi, cioè lo, ci arrivi prima Del livello segreto Cioè del livello normale eh? Tecnicamente questo livello qui si Lo puoi sbloccare prima Ok ora speedrunniamo che siamo già a 16 minuti con tanti Intanto tagli Intanto questo è il 2. <ride> con è tanti magma, tagli. No, aiuto. Ah, Quindi. eccolo. Okay, e eh, questo, questo mischia due meccaniche brutte. Mm, come te. Tant <ride> tanto che questo non l'avevo messo nel, nel mondo 5, allora no, l'hanno messo nel mondo 8. Dai, mettiamoci pure quell'altra meccanica che, fastidiosa che abbiamo messo. Puoi toglierti? Devi soltanto sparare <ride> il ghiaccio. Veramente volevo fare. Vai questo. a prendere quella, ciccione. Anzi, sai sì, una cosa, uccido i Goomba. Niente. <ride> sì, per ucciderli basta fartele venire addosso e poi spin jumpare. Oppure un salto e spin. I <ride> tre insieme. Vai, prendi quello. Prendi un fuoco Io vado su. Perché l'ho fatto? Scommettiamo che sono solo monete. Wow! Chi che cosa doveva essere? Dove essere? Lasciami oh. il fiore, lasciami il fiore che non Riesco a prenderlo. Prendi. Niente, non ha, non ha funzionato. Come il tuo cervello. <ride> oh no! Togli, ti faccio io qua. Ora mi sento così poco autostimato. Autostimato? Cos'è un nuovo verbo? Che non mi stimo non funziona così la grammatica italiana. Allora, se magari non riesco a, riesco a non fare una riesco a non riuscire. Allora, basta andare da wow. LOL. Io so sono già morto. fatto, sono però sono vivo. Dai! Vai veloce. Bravo. Bravo. Attento. No, non ho bisogno nessuno a martirmi. Io sono io. Io sono Dio No, la volevo usare come piattaforma Perché l'hai fatto? Vai, chi se ne prende? Aspetta, prega? aspetta Mica dobbiamo salire ah, sopra Sì, io voglio salirci Oh What? Perché era viva ancora? <ride> viva cosa? La no, tanta talpa Tantalpa Sì, perché era ancora viva? Perché non era morta già? Tantalpa o tanta... Allora, qui bisognerebbe usare tipo una... Il fiore tanta... di ghiaccio, sì eh? O oh, muori, Madonna. Ma, ma Ma io um, faccio così Guarda come le persone normali Entra Ah già no. Ecco Ah ma guarda non serviva neanche il piano di suicida bastava, Come bastava farebbero le persone normali Bastava aspettare e no, avere No bastava pazienza. avere abbastanza tempo libero da, da, Dalla nube di veleno Che non è stata affatto un, un, un ostacolo in questo livello Oppure avere semplicemente un po' di pazienza Che ne dici? Sì, ma se, se hai, tro hai troppa pazienza Poi arriva il, la nube di veleno e ti ammazza sì. si sì. Sì. Le scusa poi andiamo al terzo livello Poi facciamo il quarto livello E poi facciamo il livello finale Tutto in questo Su, parte. su, sempre più lava Ah, oh, ok Ah, il livello del castello è quello sotto al castello più odioso Che potreste mai cioè, trovare è, è, Si chiama, comunque Hot Red Hot Elevator Grazie Perché Grazie, grazie Marco Grazie, grazie Grazie, grazie, perché? Perché mi hai ucciso! Va bene cioè, non l'avete visto, visto neanche? L'ultimo e il penultimo livello si chiamano allo stesso modo no. Non di nome di livello Di tipo di numero Mio Solo che al posto del ah. numero c'è il castello castello See you later? Oh ma che fa? è mio Cioè il castello di Peach Ho castello. detto è mio perché? Perché l'hai fatto? Perché volevo prenderlo mentre saliva la lava, ma ho sbagliato Vabbè, tanto è possibile comunque Sono possibile <ride> È possibile. Ecco qua serve il guscio, ma tu l'hai sprecato, quindi Get away from me Get away! Get away! Si, c'è yit, non yeah Vai, vai, vai oh, oh. Oh. Oh. Ok Tra un po' c'è una moneta stella brutta Brutta nel senso che è orribile Ma non brutta <ride> da prendere È facile Basta correre lì sotto E morire tipo Marco Blumau. fatto. Ok in realtà no basta fare così Guardate come si fa da esperti Si va in due Uno salva No si va, si va da soli però si aspetta un po' di tempo si vabbè si non, cioè si, si fa si prima, un po' di tempo non come eh. marco thank you eh, quindi io, non, non si aspetta cioè. <ride> come ho fatto a prenderlo io vai via Penso mi stesse per uccidere no Upa. perché le nelle Vengono Perché? spesso usate come, come piattaforma in questo Perché modo Perché sono delle piattaforme presente? Quando tu confondi una tartaruga per un coccodrillo per una pietra in un laghetto <ride> ecco. Come faccio a confondere una cosa per tre cose diverse? Succede quando ti droghi <ride> Non drogatevi Quello bambino. è un coccodrillo un pietra No, una tartaruga Che però è anche un coccodrillo Che è una pietra Che sembra una Vai pietra, via! Che confondi per una pietra Per un per Mio un, dio Sempre in mezzo si deve mettere Alleluia Chiaramente un po' di passaggio libero Comunque le anelle non sono neanche tartarughe Uh, Sono, le, sono tecnicamente un attimo, tartarughe Un attimo, un attimo Sono non ispirate non alle tartarughe alla avanti Perché sono ispirate alle tartarughe Le moneta stella Non lo capisci? Non lo capisci? Non lo capisco. Ok secondo me abbiamo perso la terza moneta stella No nah, andiamo non indietro Non fa niente è No lei morire una, una delle piattaforme che si alzano okay, Non possiamo tornare indietro Andiamo e no? in basta Speriamo in bene No come si fa a morire lì all'ultimo premuto su Ma oh si abbiamo perso la moneta stella E invece è qui Guarda Si è l'intorno. Vabbè che cacchio, ci vediamo alla un moneta. ci vediamo alla shh okay. beh comunque dobbiamo far vedere la sì, cazzina Sì, lo so, Smetti di farlo notare ogni volta e eh no, tu smettila di dire mm, che devo no. tagliare che quel taglio davvero ok siamo praticamente qua dove, dove devi cliccare questo ecco, non è che pensiamo, sapevi. già lo sapevo io però mi ero dimenticato Solo che non riuscivano a tornare a sta parte perché Marco continuava a farmi morire E eh ti sei dimenticato Sì se ne frega. Oh great A Fireball Pure io lo sapevo Dovevamo usarla come piattaforma Sì se ne frega, tanto ci sono io In realtà bisogna fare così <ride> Non si può Vabbè, realtà... taglio cioè... Bene, Bene, eccoci Andiamo a livello segreto cioè segreto. il numero 4 Cioè il numero 16, ho detto Pioggia okay. infuocata infuocate le reupis Lo sai che il mondo 8 è il primo che ho completato al 100% in questo gioco no, non care really. Perché Non mi interessava un, un cacchio al 100% Poi ho detto a dai cerchiamo di farlo e poi Ma lo sai che a me non importa E poi l'ho fatto solo per il mondo più corto. Ghianda E tu hai mancato il fungo Come si fa? L'hai preso tu? Mi se stavo... che proprio spawnasse e l'hai spawn quel fungo Di che, di che stai <ride> parlando? Guarda che io stavo sotto. Comunque mo massacro col quel colloco. No! E no. E invece, vedi che ha funzionato. Tu dubiti troppo di me. Lo Marco? sai che la moneta stella sparisce se viene colpita un mente orite, quindi è. Eh, sarebbe stato pericoloso. Prenditelo quindi. quello che a me non serve. Spawn il fungo, signori! Vai, spawn kill, Come vuole Marco. O come non vuole Marco. Oh wow. oh wow. Ok Falla prendere a me così e poi ti prendo e dura di più No non dura di più con nel, nel, nel senso che prendo l'ultima Apparsa così dura di più eh? Stiamo letteralmente sponchillando lo schermo Nulla ci può ferire Ed è stata tipo inutile la stella <ride> Ci ha servito soltanto per, per, per essere schivare. più confidenti eh. E andare all'inizio dello schermo Ok, là sopra dobbiamo andare per favore. Tipo poi c'era un buco e eh, moriamo entrambi. Ok, andiamo lassù. <ride> eh, sì, a sinistra sta la moneta stella. No! Ah oh, io! Ah! Eh, eh, Procedeva lo schermo insieme, che cosa l'ho fatta a fare? Ho solo perso la mia ghianda preziosa. Le mie preziose ghiandoline. Ecco, sono morto pure. Cosa? Le mie ghiandole, Le mie ghiandole sudoripare. Le ho perse in guerra. Ok. <ride> uh... <ride> Beh, uh, so? A fio, a fio. non so so. A fiu, Perché ci sono cose di... di lava nel vulcano? Questa? Sì. <ride> Ho sponchillato le monete pure. Stiamo sponchillando troppe cose. Vabbè. Perché siamo adesso dentro moriamo. un vulcano. Dammi, dammi, dammi. Sì. E questa eh, è, è la pure. prima volta che... È una rupe questa. Che, no. che completiamo quel... Quel coso. Perché l'hai fatto? Devi morire. Devi morire. Avevo bisogno di quel blocco. Io ho bisogno di ucciderti invece adesso. Ma poi a destra. Um, che magari c'è qualcosa, non me lo ricordo bene, ok, Ma muori, mi raccomando. Qua l'abbiamo pure mancata, la impedito. L'abbiamo mancata, l'abbiamo mancata. Quindi sai, è qui. Perché l'abbiamo fatto? Perché dobbiamo prendere la moneta, io non me lo faccio due volte il livello. Preferisco partire dal <ride> checkpoint. Va bene. Vai comunque taglio. Questo è tutto perché siamo, abbiamo preso la moneta stella. Yay. Sbaglio o quei tubi vanno alla stessa parte? Sì che vanno alla stessa parte. Solo che in uno c'è moneta stella, l'altro no. Ok. 5 stelle. San montana. La tua estate. Italiano. Cos'è? 5 Stelle sta lontana. hai sentito. Eh, vedere quando Vedi un po' di televisione invece di no. stare sempre a nerdare. Netflix. Io sono Netflix. Sì, sì. Niente pubblico. Comunque questo porta semplicemente all'altro livello, quindi è. risparmiate un livello facendo quello invece di quello normale. <ride> Sull'ascensore incandescente. Come mi facevi a ricordarti il red il hot elevator, elevator eh. red hot elevator? Perché ho visto un let's play ultimamente. Ah, ok, questo livello è il più odioso di sto mondo. Probabilmente anche dell'intero gioco, tranne quello in cui tu sai No, uh, controlli tu. Uh, controlli tu, prociva cioè a saltarmi sopra mentre prova ad <ride> arrivare. e non, non fare, non sbattere sul, sul coso. Mi uccide. No. I, non non ti schiaccia, morire, non che. ti schiaccia. Devi solo aiutarmi. Devi togliere i nemici. Devi aiutarmi a togliere i nemici. Alla. Al diavolo. Uccidi i nemici! Si sì, ma fammi sbollare! E, e poi muoviti tu! <ride> sto andando! Non decido io quanto muovermi! Perché ridi prima di dire le cose? Non sto ridendo sbaglio. Ok si sì, è un po' difficile. Però... Niente <ride> È vero, basta fare così, perché? Fa malissimo! <ride> Fa malissimo! Anche, anche così i così Bowser fanno male, non oh so. No no, un muro di manano. mattoni, come facciamo? Tutto fa male, ok? Tutto quello elettrico fa male, vai, clicca quello. Imbollati. Volevo prendere il frigo, non, non interessa. Comunque sarebbe utile dopo, averlo preso dopo perché ora è stato inutile averlo. Non importa. Ok, ora le bombe ci servono. Anzi no, non è stato inutile perché uccidere il.. Quello ci serve. Ah, è vero, sì. E comunque, uccidere il, il muro così velocemente no, non poteva farlo quello. Vado io. Ma vai dove vuoi, non mi interessa. Ma a me. Basta che ci muoviamo. Che un cacchio. Che se no la eh, lava ciò. Appunto uccide. la lava ci ammazza. Tu prendi il fiore. Ok, attenzione. Sì, sì, è facilissimo. Le ultime parole famose. Non mi serve il cerchio. Ho solo bisogno di quei cerchi gustosi dorati, senza buco. <ride> ok. In effetti, un cerchio Gli... è sempre senza buco. La circonferenza. Dai, è perché deve esplodere così tardi? La, ci... la circonferenza no, il... non è. scendi lì! Perché sempre lì? però dobbiamo essere velocissimi sì, e non possiamo. Oh no eh, Niente, non ti so per dire Pensa tu alle bombe io vado a prenderle Tant Tanto sto pensando io a tutto in sto livello Quindi eh, non, è, non mi serve che ecco. tu mi dica nulla Il primo livello con le porte Sì, sì E anche l'ultimo No, volevo prendere quella, vabbè Volevo lanciartela in faccia appena scendevi Così che Mario uccise Bob Bobby con un calcio No, con una, con una presa L'ha stritolato troppo forte Come è un di metallo Non fa niente Tipo dai, entra nel tempio dell'acqua E lo prende e poi lo ammazza per sbaglio Bene, e ora per il livello finale Senza contare Alexa Dovevi tossire Salviamo che è una specie di scontro finale E dai Cosa è dai? Voglio degli oggetti, faccio no, schifo Non hai bisogno di oggetti È facilissimo sto livello È tipo il livello più facile della storia Senza contare la battaglia Guarda. La battaglia non è un, un livello Intendo la battaglia dunque. Ah senza contare la battaglia che è troppo difficile per No la battaglia La battaglia è più facile, cioè è, è decentemente facile Vedi, basta fare sì, così ma Bowser mica si può fanquillare Cioè sì si può però è, è difficilissimo Io distrago Bowser Jr Non vai. ti serve distrarre nessuno Ti basta muoverti E prendere le monete stella sì, sulla Bowser Jr di di diversamente da quella Abile Diversamente abile Diversamente <ride> dalla navicella nel, Nell'ultimo livello Non è parte. stupido eh, Non è stupido e quindi non e Quindi ci, no, aiuta, ci quindi aiuta a distruggere no. i blocchi oh, Dai fammi finire Sì Ok Praticamente non è stupido e quindi non ha un percorso eh, programmato Lui ci segue e basta Veramente è programmato No, non ha, non ha il, il coso programmato Comunque eh, se è stata su subauto giù cioè, è un salto enorme Sì, il, la navicella ha un percorso programmato ma se non ti muovi ripete i suoi passi E eh, niente, è finito Lasciate stare quella morte Non c'è nulla lì c'è sono tipo nulla Una vita mia No! Bowser Jr Io ti ucciderò, hai capito? Ti ucciderò Te e tuo padre Quel ciccione paffuto mio eh, Ok, aspetta Ah, Grazie. mi hanno già finito le monete stella Sì, quindi. aspetta sì. che qua ce n'è un altro LOL. Ops. E preferisci quello di ghiaccio con Bowser Ho sbagliato, non ho visto che era di ghiaccio Vabbè, non importa Ora, attenzione che c'è la solita sequenza io ignorerò e continuerò a procedere. Cioè, Todd Todd wow, si sposta. Dopo ignorate un casino. Nel <ride> senso, <ride> Bowser siamo soltanto io, alto. E tu, ciccione. Okay. Nooo. Ti aiuto. Mario! Vai via, Todd. Vai via. Tu non sei di questo mondo. <ride> Veramente tu non sei di questo paese. Mario, torna in Italia. <ride> oh no, morirò contro Bowser. Mio. Vi ho detto che al boss finale in questo livello avevo soltanto so long una. gay Bowser? Avevo soltanto una vita e se morivo dovevo ricominciare tutto se, do se fossi morto avrei. Se eh, fossi morto avrei E non avevo fatto neanche una, una, una so Non avevo neanche messo il palloncino. Sì, cioè, aspetta, tenuto. che ora è pure il momento della cutscene. Uh yeah, abbiamo vinto Sì. Non mi colpire. Ehi, Kamex. No, zitto tu. Ma non stai zitto? Almeno nei cutscene! No. <ride> Sei una cosa assurda. Oh no, no Todd e Mario se ne sono già andati. Bowser ha fallito nel suo piano. <ride> no, prima io, no, no, no! Ehi, Peach! Sono il Mario! Che <ride> cosa? <ride> niente. Um, comunque quella, quella scena con Peach mi.. mi ha sempre fatto paura perché Peach mette le, le braccia oltre la, la finestra. Sì, sì, e sì. E Bowser Jr. Met, le mette comunque le sbarre, quindi avrebbe potuto tagliarle le braccia. Vabbè, easy qua. Mi fate uno schianto in testa. Potete eh, riprenderlo niente. il coso, solo sì, che ma Jr. è stupido. Bowser è obeso, quindi. Ah. Bene. Easy, e poi si riavvita. Quindi, quindi sì, Bowser, ricorri. Bowser questo, si può sponkillare soltanto se riuscite... Mar! Riuscite? Soltanto se riuscite a tenervi il, il, il clown K. Solo che non l'abbiamo fatto. Non quindi importa, è porta Non importa. Ci basta soltanto evitare le pale il fuoco. Ma perché è così lento? Perché è enorme. E, per, e allora... Che è grasso, così... Ecco, io sono più veloce di una formica. Ah, L'ho wow. preso io E ora? Come farai? E allora io Deal O con Bowser Jr Niente Sono volato indietro Per qualcuno ti Vai prendilo e fallo Io intanto resto qui E cerco di sopravvivere <ride> Cosa fa Bowser Jr Prendilo Prendilo Prendilo Uccidilo Vabbè C'ho Bowser Jr Dietro E eh, uccidi Bowser Jr Sì Sì si può fare Lo so però Era difficile Mi stava già colpendo Vabbè, Non Pezzale. morire qua Per piacere Oh. <ride> Perché l'hai fatto? Se morivo, se magari c'è la pausa giù. Se morivo. Se fossi morto. Sì, fosse fuoco. Oh no, palle di fuoco, velocissime. Uh, sì, questa, uh, questa battaglia fa schifo. Sì, è facilissimo. Ma stavo tanto a ignorare il grasso Junior. What? How dare you? Son... Mattio cosa fa uh, B? Niente eh, Perché mi dice di premerlo? Niente Ok Forse quello nel caso tu stai con due giochi, non lo so Non siamo mai stati zitti quelle nelle cazzine. Tu non sei mai stato zitto nelle cazzine. Sì, ma poi Io te sì, lo, io lo io... ricordo sempre che devi stare zitto. Se ci sono dialoghi li leggiamo, altrimenti no. Basta zitto. <ride> Papà arrivo. E così Bowser Jr. e Bowser si sono rincontrati all'inferno. Oh, lei hai appena parlato! <ride> Serve urlare? No. E allora. Sì. Basta. E c'è il ruboniglio dietro Perché? Perché sta stalkerando è perché sì, è un No perché io? Perché ha dato lui il colpo finale Nonostante l'avevo preso io il cuspo Oddio e Mario è felice Mario è appena stato frenzonato E è, è ricattato da un fungo parlante Mario non sarà più lo stesso dopo questa, questa avventura Oddio, non lo sapevo sta cosa. Adesso Mario odia i funghi e ne mangerà qualsiasi... qualsiasi... che ne troverà. Tipo... Eh sì, giustamente. È caduto l'Emmy. Sta appeso alla coda. Ah già. Ogni volta lo chiedi. Eh ma è caduto l'Emmy, è caduto l'Emmy. E io ti ripeto sempre stato. Quante volte abbiamo visto cuore. sta cazzina? Scusa, almeno una trentina di volte. Chi è che sta guidando? Bowser giù. Yeee, yeah, i Bowserotti in ordine di grandezza. E poi c'è To giallo a caso. Tu ha detto, è Luigi che stava, che stava dormendo. Dove sono io? Tu non sei. Tu sei questo qui. <ride> che Mi sono tinto. Yes. Mi capisci perché non capito, più il giallo? Ah, Pitch ti piace il rosa. E niente, questa era la fine del gioco di New Super Mario Bros U Deluxe 3DS XL e New. Quindi che cosa dobbiamo fare prossimamente? Allora intanto dobbiamo fare le parti extra di, di questo gioco. Cioè... Che saranno tipo uh, due per il mondo 9. Perché sì, c'è un mondo 9 spoiler. Spoiler assurdo. Non che tipo qua. No. Quindi faremo il, mondo la, nove, la faremo il mondo 9 in due parti E poi eh, sì, ma Luigi e Todd non saltano quindi Lo non so. possiamo Li potremmo mettere uh, più sopra No e lui sotto Tipo così Vabbè eh, ah, quindi Dopo, non possono saltare, dopo le due parti del mondo 9 uh, Un'altra cosa che dobbiamo fare sono mostrarvi le altre modalità ci vorrà tipo una parte massimo o due, forse No, nah, neanche due, solo una Perché comunque ci sono le sfide Solo che quelle non le faremo Luigi, perché... io stupido uh, Non le faremo perché sono troppe e... No, non le faremo tutte, basta perché eh. so, so, alcune sono troppo difficili No, no, sono tutte possibili Io ho fatto tutte bronzo Sì, allora bronzo, bronzo, intendo a oro Sì, neanche quelle di Che il Adventure sa, le abbiamo fatte bronzo Cioè tutte oro Uh, <ride> povero Luigi Ma Lui, comunque stavo dicendo Neanche conta come 100% Quindi vi mostreremo soltanto una di ogni tipo Di sfide Cioè le sfide di Kirby le avevamo fatte E neanche Bronze perché Conta per il 100% fare le sfide Eh lo so Invece qua non contano Quindi ce ne freghiamo altamente <ride> Sì <ride> ma Be comunque Ve ne mostriamo giusto un paio Ne eh, ogni mostriamo tipo. una di ogni tipo Perché sono div divise in tipi Vabbè niente Dopo questo let's play Vedremo di fare o oh, Un, uh, un no, fan no. favorite Diciamo del. Nel sondaggio. Se rispondete al sondaggio ovviamente Perché eh, se rispondete. non rispondete al sondaggio Decidiamo noi anche se hanno già risposto Al sondaggio Se non rispondete al risposte... sondaggio chiudiamo il canale e brucio Luigi nella lava Quindi <ride> Voi non volete mica che Luigi Venga bruciato nella lava vuole so <ride> Voi vo volete soltanto Lozza spaghetti Voi volete soltanto I meme di Luigi non Luigi Luigi Guarda inizia a ballare so stupido. Anche Luigi ha dei sentimenti Guarda qui so Ti ballare meglio no. io ho detto non ha sentimenti uccidi. Su ballare meglio di Luigi. Va bene, quindi. Uh, inoltre, poi dobbiamo ancora finire Paper Mario di Pegamon King. Però quella, quella sarà una serie a parte. Una, quindi, ce ne freghiamo. Parte, chi se ne frega. E niente. Quindi. Quindi, vedremo dal sondaggio quale gioco vincerà. Vedremo, Aspetteremo, perché, aspetteremo no, fino al, al, all'ultima parte finale Magari anche un paio di giorni per vedere quale gioco vince Sì, perché comunque uh, vi avviso che è meglio se rispondete al sondaggio Che comunque c'è... Ora c'è un pareggio tra cinque giochi Quattro. E. No, erano 5 cinque. Um, cinque. Vi controlla dopo E, e quindi se non... Um, se non votate sceglieremo quello che ci piace di più tra quelli che... Oppure voto io... Scelto. Perché io Non ho ancora eh, votato È vero, lui deve ancora <ride> votare. Non ha votato. ancora votato. Non ha ancora votato, quindi è. E poi in questo giorno, cioè... Um, che importa... Non importa. Quindi. In questo giorno hanno, hanno annunciato Pikmin 3 Deluxe, quindi di quello porteremo una let's play speciale, cioè quella che succederà dopo Paper Mario. Per eh, ora Paper non ne Mario nulla. di Origami King. E quindi Paper Mario di Origami finale. King prenderà... No, non esce a Natale, esce a fine ottobre, solo che io lo prendo a Natale, vabbè. come regalo. E, e dopo di Diorigami King ovviamente ci sarà una pausa, per, cioè una, non una pausa, proprio fine A e basta, chi se ne frega. Perché sì, non, non entra, non rientra tra le linee. Intendo l'autore di male. questo software per... Vabbè, comunque grazie a tutti gli autori di sto gioco. Fine? Non c'è il punto interrogativo? Okay. No, e abbiamo finito, yay. No! Ora ci danno tutti l'accimento. Perfetto, prima stella. Abbiamo completato il gioco. E abbiamo sbloccato l'isola segreta. Uh. Che possiamo raggiungere con un tubo. E inoltre anche. La pista superstar. La pista superstar. Perfetto. Eh, a proposito, hai già trovato tutte le monete stelle? Sì hai preso tutte le monete stella del castello di Peach, va bene. Sì. Questo è un buon segno, vero? No. E abbiamo sbloccato l'ultimo livello delle monete a stella, anche se avrebbero dovuto fare la cassa in Vabbè, se non lo, lo sapete, se non lo sapete già, per sbloccare un livello del, della superstar della pista superstar, dovete finire un intero mondo con tutte le monete a stella, mm -hmm. ogni livello corrisponde a un mondo. E completato Comunque, tutti i livelli, eh, castello di Peach, compreso. Sì, quindi, seconda stella, e raccolto tutte le monete a stella fino al castello di Peach, quindi, terza stella. E basta, perché le ultime due sono per finire il mondo 9. Mm. Quindi niente adesso. Uh, Praticamente è finire il mondo ci 9. Ci vediamo alla prossima parte. Cioè tutti i livelli e finire tutti... No, è uh, finire l'ultimo livello del mondo 9 con, le, per, per, con tutte le Monte a stelle. Perché l'ultimo soltanto, scusa. Anche. Finire tutti i livelli del, del gioco, cioè quindi pure la pista superstar. E finire... Uh, e prendere tutte le monte a stelle. E quelle della superstar. Quindi, quindi se... ci vediamo alla prossima parte di New Super Mario Bros. U Deluxe, dove inizieremo il mondo 9. Ciao. Alla prossima. Ciao.